Mi dispiace di non avere per le mani cambiare il passato perché diciamo, mi, mi, mi piace molto il modo in cui siete riuscite, tu e Roberta, da un lato a parlare dell'aspetto della clinica, quindi di come lavorare con uh, questo tipo di problematiche, dall'altro... L'aspetto della letteratura um, Ti faccio una prima domanda Che parte dalla fine del libro in realtà Perché nella fine del libro uh, Voi riportate proprio dei dati di ricerca Ok, è eh, tanto che non lo sfoglio Quindi se faccio qualche errore ricordamelo eh, Ok, fantastico <ride> Quindi eh, se faccio qualche errore eh. Facciamo finta che non lo è Però una cosa che mi colpì molto fu questa Dove <clears throat> riportando la ricerca Voi facevate vedere come Uh, nel momento in cui veniva seguita uh, la tecnica uh, di cui magari poi parliamo un po' meglio dopo il successo, inteso come risoluzione del problema o comunque grande miglioramento era quasi scontato garantito um, non c'erano leggeri miglioramenti o invarianze del risultato c'erano semmai Um, non mi ricordo se l'avete identificato come drop-out o come um, um, sì, drop-out drop out proprio, drop out. E, e dicevate il problema non è uh, che la tecnica può non funzionare, ma che è difficile um, fare entrare la persona nell'ottica di, di seguirla, di fare, di fare questo lavoro. Certo. Ecco, stiamo parlando del, del risolvo post-traumatico a ma in realtà non solo di quello, perché il libro poi copre una serie di... di problematiche. Um, mi parli un po' meglio di questo aspetto? Sì, ci siamo, è forse l'unico, insieme a pochi altri disturbi, in cui se il paziente viene persuaso a mettere in atto la strategia del romanzo del trauma, di cui dopo se vuoi parliamo in maniera un pochino più dettagliata, avviene quello che definiamo, diciamo, il cambiamento a effetto valanga, cioè mm. si inserisce quel cambiamento che poi in modo esponenziale porta al grande cambiamento finale. Okay. Quindi eh, la, la, la prima seduta è proprio fondamentale per questo motivo, perché se non viene, eh, diciamo, eh, costruito quel clima adeguato, quella relazione, diciamo la tempesta perfetta per fare in modo che il paziente esegua la manovra del romanzo del trauma, la terapia fallisce. Se invece siamo in grado di metterlo in pratica, la terapia ha eh, un successo garantito. Mm -hmm. Quindi quelli che vengono definiti i eh, casi non risolti nella nostra ricerca e intervento sono quei pazienti che non hanno messo in atto la uh, tecnica del romanzo del trauma. Quelli che l'hanno messa in atto, chi ha la prima, chi ha la seconda, la gran parte, la maggioranza tra la prima e la seconda seduta, hanno lo sblocco che poi li porta pian pianino alla risoluzione finale dell'intervento. Senti, e tu come te la spieghi questa cosa? Perché se vogliamo tutte le ricerche, anche in campi diversi da quella della terapia brale ci dicono che la relazione è fondamentale, è un pilastro, senza relazione non si fa niente. E anche nulla. in questa la relazione infatti è fondamentale. Ecco, da, da quello che emerge, eh, sembra che qui lo sia addirittura di più, um, sembra quasi che... Non, so non lo è di più, mm. lo è prima. Lo è prima? Nel senso, lo è nel senso che relazione e comunicazione sono i due livelli della terapia, fondamentali per fare in modo che il livello della strategia possa funzionare. Mm. E in questo tipo di problematiche? In questo tipo di disturbo, relazione-comunicazione che noi stabiliamo all'interno della prima seduta, che non viene condotta come la prima seduta tipica della terapia strategica con il dialogo strategico, con domande, illusione ed alternativa, è una seduta molto meno tecnica molto più basata sul linguaggio analogico, ingiuntivo, in cui il paziente deve sentire che noi sentiamo quello che ci sta raccontando, okay. dove viene dato molto più spazio a, al, al suo libero eh, pensiero, senza forzature, talvolta è fondamentale riuscire a completare una frase, ma non fare domande troppo dirette, perché la domanda troppo diretta potrebbe essere vissuta come un'invasione. Quindi è una, molto, una prima seduta molto diversa rispetto alle prime sedute a cui siamo abituati in, in terapia strategica. Quindi relazione e comunicazione diventano la premessa fondamentale per fare in modo che poi la tecnica, che in questo caso appunto il romanzo del trauma, possa avere il suo effetto. Quindi relazione, comunicazione e strategia, che sono i livelli di ogni terapia, hanno poi una circolarità, Diciamo, vivono di una circolarità continua che parte però con la capacità di far sentire il paziente accolto e di far sentire al paziente che ha davanti un terapeuta che è sintagnico specializzato ma che ha anche saputo un pochino costruire quel clima di accoglienza adeguata per un problema come questo perché il paziente porta in terapia un dolore profondissimo, una paura molto accesa e a volte anche una rabbia mm. molto profonda. Quindi eh, come livello diciamo, di resistenza del cambiamento abbiamo a che fare con paura, dolore e rabbia in questo tipo di disturbo mm -hmm. e il dolore a volte ha il sopravvento, tu sai che dove c'è il dolore c'è bisogno di ascolto, di un clima molto particolare, non come quello della paura dove talvolta l'avere davanti un tecnico specializzato basta o è sufficiente al paziente per ascoltarti e poi seguirti tu puoi presentarti come tecnico specializzato ma se non sai creare la giusta relazione con un adeguato livello comunicativo non è sufficiente ecco questo, questo è un aspetto fondamentale perché sai prima hai detto in ogni terapia ehm, è fondamentale i tre livelli fondamentali sono l'aspetto di comunicazione, l'aspetto di relazione l'aspetto di tecnica che ehm, studiando anche altri tipi di terapie L'impressione è che a volte non, non sia così sottil, sottolineata questa cosa. Um, è interessante cosa, l'aspetto, de, parlando del vostro libro e quindi di questo tipo di problematiche, um, il fatto che diventa evidente, anche da quello che ho appena detto, no? diventa evidente che se manca un aspetto relazionale, e peraltro... Un aspetto comunicativo che convoglia quel tipo di relazione eh, puoi avere la tecnica migliore del mondo, fare la terapia migliore del mondo, perché ora noi sto parlando della terapia breve strategica. Però ehm, il fatto che occorra un certo tipo di relazione, un certo tipo di eh, comunicazione, eh, lasciamo anche da parte la comunicazione, se proprio vogliamo, ma un certo tipo di relazione eh, quello trascende il tipo di, di terapia che stiamo facendo. No? Ecco um, ci dici un pochino meglio, approfondisci un pochino di più quello che appena detto, rispetto al tipo di relazione da instaurare, con che tipo di comunicazione farlo? Hai parlato di una comunicazione più evocativa, più analogica. Così dopo capiamo un pochino anche meglio perché è fondamentale per questa tecnica, che andiamo a vedere. Allora, è, è, una, è un tipo di, di relazione che viene diciamo, strutturato anche per esempio su un non verbale, molto più accurato rispetto alle altre terapie. Quindi diventano fondamentali la mimica facciale, che deve assolutamente trasmettere comprensione, deve. deve deve trasmettere quello che dicevo prima, cioè sento quello che mi stai raccontando, che non vuol dire provo quello che mi stai raccontando, quindi non è il terapeuta che piange perché il paziente piange, non è il terapeuta che si terrorizza perché il paziente è terrorizzato, avrebbe poi come effetto un effetto paradosso, esatto, esatto contrario di quello che vorremmo, ma è proprio il terapeuta che sa utilizzare il proprio sguardo che lo distoglie per non far sentire il paziente in imbarazzo, mm -hmm. per lasciarlo libero di riflettere, per lasciarlo libero di piangere, eh, che lascia anche spazi di silenzio che trasmettono chiaramente, io so che hai bisogno di silenzio, io so quanto è difficile parlare quello di cui devi parlare, puoi anche non raccontarmelo, puoi anche raccontarmelo dettagliatamente la prossima volta, oppure come dicevo prima, il fatto di completare una frase nel momento in cui dovesse diventare troppo difficile completarla, quindi la scelta delle parole adeguate nel completamento di una frase, perché se io completo una frase molti di parole che tu non senti adeguate a quello che provi, io ti alzo la resistenza invece di abbassarla. Certo. Quindi anche quando azzardiamo perché è un azzardo, eh, azzardiamo il fatto di eh, parafrasare quello che il paziente ci dice o azzardiamo l'utilizzo di una metafora, dobbiamo stare molto più attenti che in altri casi perché se io sbaglio non dovrebbe accadere. Diciamo eh, una parafrasi oppure utilizzo una metafora poco calzante. Se ho davanti a una persona con gli attacchi di panico, sì, sicuramente non sarà, eh, non sarà qualcosa che cattura il fatto che io utilizzi un'immagine poco calzante, ma magari non mi gioco lì la terapia intera con un paziente con un disturbo post-traumatico da stress, io invece sono sempre a rischio mm. di giocarmi in intera terapia anche solo con una frase sbagliata, proprio perché se il paziente non si sente completamente, perché completamente intendo il 100%, compreso e accolto in quello che mi deve portare, rischio che di non rivederlo la volta dopo. Mm. Quindi eh, è, una, è una prima seduta perché questo è molto fondamentale, soprattutto nella prima seduta, perché nel momento in cui la prima seduta eh, viene svolta in maniera adeguata, il paziente viene quindi catturato e portato a eseguire la tecnica del romanzo del trauma, le sedute dopo saranno diciamo un fisiologico evolversi di quello che io sono riuscita ad ottenere durante il primo incontro. E la tecnica che poi gli viene chiesta, eh, scusa, perdonami, fantastico, Cioè, dovremmo fare un'intervista solo su questo, sull'aspetto eh, di, di comunicazione, di relazione, non tanto perché è, um, è affascinante in sé, poi i libri, corsi della comunicazione efficace si sprecano, però um, a parte che già sentendoti si vede la competenza così chirurgica con cui sai di dover lavorare con questo tipo di, di più che di problematiche direi di persone o forse potremmo dire con le persone in questo tipo di situazione ecco e, e veramente io resto basito di come a volte è trascurato c'era un, un articolo parla di tutt'altro ma un articolo di The Shazer che diceva è incredibile come la psicoterapia si basi su il dialogo e pochissimi terapeuti eh, parlino, pochissimi autori parlino di, di, di dialogo. Peraltro tra i pochi che lo facevano citava Paul Batzlavik, che eh, per un articolo di inizio degli anni 80, magari qualche anno dopo avrebbe sicuramente citato anche Nardone.